Ciao ragazzi, e benvenuti nel mio canale. Dopo tanto tempo mi sono trasferita dalla città, mi sono trasferita in campagna. Ora sta piovendo, ma vi voglio far vedere la mia casa. Sono un attimino distrutta, Ti, molto lavoro, molto lavoro, muratori che vanno e che vengono. Questa è la casa come era prima, praticamente era già un po' arredata, un po' arredata, era arredata da campagna ma stabilendomi qua è logico, ho cambiato tutti i mobili, nelle pareti ho fatto un trattamento anti muffa, praticamente mh, i muratori hanno fatto tre mani, non so di quale prodotto, mi hanno assicurato che non ci sarà mai più muffa, speriamo che sia vero perché prima un po' di muffa c'era eh? quindi andandoci a abitare è logico che l'ho rimessa a nuovo queste sono tutte cose vecchie che vanno comunque via e poi comincerà eh, l'arredamento vero e proprio questa è la cucina la cucina l'ho lasciata perché l'ho usata pochissimo tra l'altro era nuova poi la vedete meglio questa era la camera da letto come era eh, ok qua i mobili li, ne avevo già tirati via comunque queste cose vanno tutte via, rimangono queste finestre che non sono molto grandi, però sono da sistemare e riordinare. Questo letto eh, va via, verrà il letto nuovo, anche se quel letto era molto antico. È anche un peccato buttarlo via. Allora, entriamo e questa è la casa prima era in un modo, adesso è in un altro quindi tengo un attimo aperta la porta questo è l'esterno che avete visto ho creato questo angolo qui c'è il telefono qua dietro quindi questo angolo con lo specchio questa è la mia entrata c'è un lettino perché ho un nipotino che ha sei mesi quindi quando viene qua eh, praticamente doveva essere il suo lettino da metterlo appunto dentro anche per dormire invece è, è un ripostino per i giochi perché lui là dentro non c'è mai stato allora questa è l'angolo dell'entrata questa è la cucina per il momento sto ancora sistemando mi sto facendo un po' da mangiare quindi cucina di qua c'è la camera da letto è un po' buia ma perché è da fare le finestre dobbiamo rifare le finestre metterle eh, più grandi stiamo aspettando i permessi per il momento la camera è sistemata così sopra poi faremo ancora delle stanze andiamo dall'altra parte quindi siamo entrati da qui arriviamo nella sala in questo angolo qui c'è questa sala ancora e mi sono creata per il momento come vi ho detto prima perché sopra dobbiamo fare delle stanze ah, abbiamo creato mi sono creata non abbiamo il mio angolo di lavoro lavoro qui lavoro col pc e ci lavoro qua e sinceramente sto anche bene nessuno mi disturba questo è il mio angolo ok da qui si va in bagno c'è un corridoio e questo è il bagno è grande perché comunque questo bagno è molto grande. La doccia è grande, sta, ci stanno due persone per farvi capire quanto grande è la doccia, e questo è il bagno, poi di qua c'è un ripostiglio dove praticamente dove c'è il casino, nel senso lavatrice, lavanderia, dove metto le cose, i barattoli, le cose che non mi servono e questa è, mia, è la mia nuova casa i miei quadri li ho sistemati un po' ovunque cosa dite? vi piace? da com'era prima a com'è ora? vi piace? lasciatemi nei commenti e seguitemi naturalmente ciao ragazzi, vi auguro una felice giornata vi auguro una vita serena e io mi godo un po' la campagna ciao a presto